prima della visione di questo video volevo dirvi che questo è un video che ha il solo scopo di intrattenere e cercare di sdrammatizzare il brutto periodo che tutti abbiamo vissuto. Tenendo a mente ciò, buona visione. Quarantena. Effetti collaterali. Fase 2. Ah, finalmente posso iniziare a parlarvi della mia quarantena. Esti cazzo! E tutto sommato non è stata poi così male. Andiamo bene. Anche con lo smart working, per esempio. Smart working, mi sono praticamente abituato subito. Oh, me senti... Oh, oh, quando lo devo pubblicare? Oh, oh, eh no, oh, oh, oh, eh no, oh! Mannaggia sta connessione di me... O oh, forse no. E mentre tutti puntavano il dito sulla Cina, io la cosa l'ho immaginata un pochino diversa. Torniamo indietro. Anno 2019. Dicembre. Pronto? Morgan? Mi senti? Oh. Ma no, non saprei, guarda, questa cosa del featuring con Bugo, non... non... è una grande idea, secondo me. Non... Compatibili. Sì capisco capisco uh, Un attimo che devo rovesciare un po' di influenza nel mondo Sai per gli anticorpi Come ti dicevo secondo me non è una grande idea Questa cosa del featuring Oh cazzo Ti richiamo ma poi che luogo straordinario è diventato internet complottisti ovunque il Covid è una malattia che ci hanno buttato addosso i poteri forti le scie chimiche che hanno inquinato per anni i nostri cieli ci hanno contagiato con il 5G tutta colpa dei cinesi che mangiano i pipistrelli crudi e sciapi ma sono giapponese uh, io? no, nah, io ho vissuto la guerra non sarà di certo un'influenza a fermarmi questa è colpa di Facebook, cazzo <coughs> Ma poi volete mettere la bellezza di vedere le persone che passano da questo? Oh, bro! Oh? Da quanto tempo è questo cappuccino? Uh. Boh, credo due settimane. No, nah, perché sembra yogurt. Boh. Vabbè. A questo! No, bro, sto fina, co, sto fina bene, sto fino intorno intorno, intorno, intorno, intorno, intorno, intorno, intorno, intorno, i pollici, i sì, pollici, i pollici. Mi prendo il naso. No, no sto fino, mi sono toccato col naso. Madoccia, madoccia! Straordinario, straordinario. Che poi detto tra noi non vedo l'ora di raccontare questa storia ai miei nipoti un giorno Ma ve lo immaginate? Fantastico Nonno, ma quindi hai vissuto la pandemia da covid? <ride> la pandemia, che tempi, è stata dura Nipote mio, devi sapere che siamo andati in, in guerra. guerra No oh. Ma A uccidere le persone? Santo cielo no, volevo dire Sparato a qualcuno Sul divano, ok? Siamo stati sul divano a non fare un cazzo la mattina alla sera Va bene? Ecco, l'ho detto Insomma, tutto sommato credo che questa pandemia ci abbia insegnato qualcosa mm, Non ero ubriaco non lo so, ditemi la vostra nei commenti Io vi invito come sempre a lasciare un like a questo video Iscrivervi al canale, mettere mi piace alla pagina Facebook di Scuola.net Iscrivervi anche al nuovo canale di Scuola TV che abbiamo appena aperto E vedrà tante belle cose quel canale Insetti di varie qualità, cosse di varie qualità Quindi iscrivetevi Pesce migliore a prezzi bassissimi E niente, io vi saluto e...